Vediamo come l'infografica possa modificare a livello inconscio la cultura nutrizionale della popolazione in generale. Questo è il primo di sette volumi che sono stati venduti assieme ad una testata del gruppo editoriale L'Espresso nel 2002. Questi volumi sono molto ben curati. L'autore è un noto nutrizionista divulgatore italiano, una persona seria. Ho coperto il nome per rispetto. Facciamo un passo indietro e analizziamo l'immagine della vecchia piramide alimentare, quella originale, rilasciata dal Dipartimento Americano dell'Agricoltura nel 1992. Questa piramide aveva, ed ha tuttora, il pregio di essere chiara e semplice. Alla base della piramide abbiamo il gruppo del pane, pasta, couscous e molino che deve essere introdotto in maggior quantità nella dieta, maggiore l'area e maggiore la quantità del gruppo che dobbiamo introdurre. Al secondo livello abbiamo il gruppo delle verdure e della frutta. Al terzo livello, procedendo verso l'alto, a sinistra abbiamo il gruppo del latte e derivati, yogurt e formaggio, che devono essere usati in minor quantità. A destra c'è il gruppo della carne, pesce, uova e legumi che possono essere sostituiti l'uno all'altro. All'apice troviamo il gruppo di grassi e zuccheri semplici che devono essere usati con parsimonia. Analizziamo la struttura della piramide. È formata da tre lati che sono uguali. È un triangolo equilatero e i vari piani sono tutti della stessa altezza. Ora vediamo la piramide che è stata presentata in questo volumetto divulgativo. L'infografica è molto bella perché in ciascun gruppo vediamo direttamente gli alimenti. Quello che salta all'occhio è ma guarda quanti biscotti, dolci, gelato, grassi posso introdurre nella mia alimentazione e nel contempo rispettare la piramide alimentare. Ma è proprio così? Sovrapponiamo l'immagine della piramide originale americana. Cosa è successo? sono state modificate le altezze di ciascun livello per lasciare spazio alla punta che è stata raddoppiata. Ma come mai è stato fatto questo artificio in un volume scritto da un nutrizionista serio con la collaborazione addirittura di esperti dell'allora INRAN, istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione? Vediamo che in un'altra parte dello stesso volumetto, quando si parla di merendine industriali o tradizionali, viene paragonata a una merendina media che ha solo 163 kcal con il classico ed anacronistico panino con il pane salame, che è invece 284 Kcal. Ma è proprio così? In realtà, quando paragoniamo un alimento con un altro, dobbiamo normalizzare i dati e comparare pesi uguali. Non possiamo paragonare una merendina di 38 grammi con un panino con 50 grammi di pane e 30 grammi di salame. Facendo un confronto alla pari, vediamo che 100 grammi di merendina hanno addirittura molte più calorie del pane e salame. E di salame noi sappiamo che è molto grasso. Inoltre le merendine sono molto più facili da masticare o diglutire. Talora si sciolgono in bocca e quindi è facile mangiarne più di una. Ma come mai si fa credere il contrario? Forse perché questi volumetti erano sponsorizzati dalla Barilla, che è anche mulino bianco con tutta una linea di biscotti e merendine. Questo è un esempio di come lo sponsor possa condizionare l'oggettività dell'informazione. Dobbiamo ricordare che questi messaggi più o meno espliciti creano e plasmano la cultura della popolazione generale, condizionando le scelte alimentari e quindi anche la salute. È chiaro che più dolci mangiamo e più calorie introduciamo nella nostra alimentazione e questo può tradursi in maggior sovrappeso e obesità.